In questo nuovo video, sono a Atene e sono qua con My Protein! Sono appena arrivata in camera e mi hanno fatto trovare un sacco di cose. Allora. Costume e asciugamano di My Protein con borraccia personalizzata, stupendo cappellino. Questo costume è color magenta. Snack, popcorn, barrette, crisps, chi più ne ha più ne metta E poi questo completo Probabilmente per, perché qui la sera forse tira un po' di vento E poi c'è il il mio reggiseno preferito il crossback. My Protein ha organizzato tre giorni ad Atene dove ha riunito tantissimi ambassador da tutta Europa siamo una ventina di ragazzi da tutta Europa e non vedo l'ora di conoscere tutti, qualcuno lo conosco già dai viaggi scorsi ma sono super super felice, ci aspettano giorni di divertimento, ho dato una sbirciata al programma, ci sarà veramente da divertirsi, poi momenti di lavoro, shooting eccetera ma eh, oggi è il giornata di arrivo, io ho avuto la fortuna di avere un volo molto presto, infatti sono le 4 e ho il tutto il pomeriggio libero quindi siamo vicino alla spiaggia. Che famo? Non andiamo al mare? Sì! <ride> Sono di ritorno dalla spiaggia perché la cena è alle 9, comunque oggi è stato molto bello. Mi sono sentita una piccola viaggiatrice solitaria, cioè lo so che è esagerato, però io ehm, sono sempre in compagnia, che sia con Jimmy, con le mie amiche, sono sempre con qualcuno e eh, mi, mi sono resa conto che effettivamente non, non ho praticamente mai viaggiato da sola e se lo faccio è sempre perché magari, come poi sarà questi giorni, finisco per stare con qualcuno quindi è stato bello mi sono proprio goduta questo questa giornata da sola i miei tempi fare le mie cose prendere le mie decisioni che non è scontato e basta ora, ora ho un bel po' di camminata da farmi per tornare all'hotel ovvio che succedesse è la madonna mi ha volato giù il telo buongiorno, buongiorno. iniziamo bene <ride> iniziamo bene Andiamo, vediamo vediamo sapete la relazione è il mio momento preferito dimmi che sono cubetti di feta <ride> oh wow ma io io so io. dai c'è un mattino! C'è un gattino! Iniziamo! Oh, vediamo qua! Allora. Uova belle! Non ho scoperto ogni mattina no? una cosa stupenda! Ma no, meno bello! Wow, che funghi! Adoro! E tu dammi la gioia scramble eggs! No! le eggs. Oh, eggs in a basket Adoro. ma ragazzi ma lo yogurt questo deve essere fino a bar di my protein sono sicura tutta la vita <ride> ok ma io volevo lo yogurt greco colazione vista Telo Meno male che l'ho visto perché me l'ero già dimenticata. Ma non ci arrivo! Guarda cosa mi tocca fare. Oh, mi Ok, ora ho fame davvero. quello l'hanno portato schi funghi questa mattina iniziamo con water sports siamo tutto il gruppo Grecia, Spagna e Olanda. Ho parlato del mio passato da Amsterdam, vabbè. E iniziamo con Water Sofa e Windsurf. Finalmente imparo ad andare su Windsurf, sono felicissima. Dopo pranzo siamo venuti in questa palestra a creare dei contenuti per My Protein, quindi shooting e allora a parte che sono ancora piena dal pranzo, ma sono morta, cioè sono stanca morta. Per fortuna sono seconda, quindi non devo iniziare subito e mi sono messa qua a fare un po' di stretching, anche conosciuto come il mi stendo e un pochino dormo, <ride> ho sonno. in hotel e siamo un po rilassati un'oretta e ora stiamo andando a cena è stato uno shooting bellissimo mi sono divertita da morire è, è stato veramente divertente e sono super super esaltata di vedere i contenuti che ne usciranno sia foto che video è stato veramente veramente bello e basta quindi ora andiamo a cena in una cena greca perché io sono in Grecia e ancora non abbiamo mangiato greco oggi ho detto ma a pranzo avevi, avevi promesso che andavamo in una taverna greca e mi ha detto eh ci portano in questi bistrò super carini Però avere una taverna greca voglio il souvlaki voglio eh, la pita greco greco la feta raga la feta la feta, come dirà Jimmy la feta e basta quindi sono veramente super super contenta e andiamo a cena perché hanno detto che è un posto veramente bello quindi andiamo andiamo a scoprire <ride> adoro portarvi in questi viaggi con me perché mi diverto tanto e spero che questa sensazione, queste emozioni eh, vi, vi raggiungano magari in questo momento in cui non lo so quando sta guardando questo video ma magari se siete un po' giù sentire questa positività vi tiri su, è davvero quello che mi auguro e quello che spero di fare con ogni mio video ogni mio contenuto più o meno pesante o leggero ma la bellezza di questi sandali dai oh, adoro profondamente Silvia sì, Passione sandali gioiello ora sono in ritardo questa sera Atene che spettacolo che vibes wow questo è l'ingresso al ristorante un ascensore eh, ciao raga Che vista pazzesca No vabbè No vabbè Che posto incredibile Qui ad Atene le porzioni raga on point Sono giganti Questa è un'insalata di quinoa Power eh, no, from come... quinoa e yeah. this is um, vegan oh Nuggets vegan nuggets wow. quanto è bella Alexandra <ride> questa sera vado di vegan burger ne ho proprio voglia e greek salad molto simile a quella di ieri deve essere un, un po' un trend pomodoro, avocado e mousse di feta vediamo un po' <ride> Bravo, <ride> atene day 3, oggi turisti, quindi direzione Acropoli, quella che abbiamo visto da lontano ieri sera. Let's go, let's go, let's go. Partiamo prestissimo perché sarà un caldo, ci sarà una canicola pazzesca. Colazione fatta la stessa di ieri, qui ve l'ho fatta vedere. Let's go! Yes. <ride> mi sento molto turista con questo cappellino io solitamente non indosso i cappellini questo nero lo sto, mi sta piacendo sì. ok ora andiamo Ciao. è la realtà un bordello. <ride> Ora entriamo in un quartiere super caratteristico, in realtà delle isole, infatti è stato costruito dagli abitanti delle isole che sono venuti qua ad Atene e infatti Atene non è assolutamente così Uh, così sono più o meno le isolette, sono tutti piccoli vicoli, bianchi eccetera e ad Atene soltanto questo quartiere è così, ci sono 45 case e sono cioè, chicche, che chicchette, che chicchette, è un paesino proprio sotto l'acropoli. Spettacolo. ci siamo fermati in questo posto carinissimo super si chiama 100% natural e cioè super chiccoso eccetera ci cioè, sono mandorle e guardate anche tutti i dolcetti vari Oh, sorry. Do you like that camera? Yes, I love it. It's very cute and small. Yeah, it's and he records in 4K. Damn. This is Stan from uh, Holland, which is not Netherlands. It's the Netherlands, but not Holland. Ah, oh, I see. <laughs> That's it. That's it. <laughs> Dopo il giro all'acropolis, adesso stiamo andando, forse, perché continuano a dirmi taverna greca, taverna greca, ma io incontro la taverna greca, non l'ho vista. Uh, stiamo andando a pranzo in una taverna greca. Vedremo, vedremo se è vero. <ride> Pollo, pita, oh wow. Salsa, uhuh. Qui c'era un'insalata greca che è finita, ma vabbè. <ride> Avrei voluto il pesce, ma vabbè, lo stesso. <ride> a ah, vedere eh? ok ci ho fatta wow dopo pranzo ci siamo un po' riposati e adesso ci hanno portato sulla barca per uh, l'ultima sera praticamente staremo qui saremmo dovuti andare a fare proprio un, un giro in barca ma il vento non mi sentite, non lo permette. Quindi staremo tutto il pomeriggio qua, uh, tramonto e cena, spettacolare. Oh, io so già dove starò qui a prendere il sole. Io soffro la barca, tra parentesi. Very nice camera. For me the best, yeah. Yeah, it's very comfortable. Io soffro il mal di mare. Non volevo dirlo. No, Io ho paura di andare in giù in bagno perché <ride> ho paura che mi venga su. Oh, vabbè, Adesso mi metto qua e prendo il sole, mi passa. Esatto, sì. Basta che stai sdraiata. Ah. Dormi e non c'è verso. Hai già dormito? <ride> sì. Allora. <ride> ma tranquillo, ridormo. <ride> il mio incubo che sia vero è andare giù per andare in bagno. Anche perché è caldo, diventa pesante. No, è... Posso dire, ma che spettacolo è questa stanza? No, io no, su una barca così non c'ho mai stato, cioè non sono mai stata in barca. Wow, wow. Ma... piacevole. Ah, però. ah però. <ride> okay. wow, ma che piace. Non non non vissuto oh. poi non so se la sentite ma qua accanto c'è la musichetta ora c'è proprio Adele, adoro adoro hanno organizzato un gioco di gruppo praticamente insieme con no, no, touching no touching con questi ingredienti che sono le clear clearway e poi abbiamo della limonata, Sprite e Coca-Cola, dobbiamo fare un cocktail. Dovremmo creare il cocktail, cioè vince il cocktail più buono, ma stiamo provando a fare il cocktail più cattivo perché lo sappiamo che non vinceremo mai. Abbiamo fare Are un cocktail il più cattivo, the worst one. Yeah, yeah. Okay yeah. guys. <ride> No, yeah. Abbiamo 4 then... minuti yeah, Ok, 3, 2, 1, Ok, quattro, so, ragazzi? Okay, go! Which one, guys? Okay. go. Uh, blackbird? Non posso provare a fare un Sì, possiamo fare un mojito Dobbiamo tagliare questo Tu tagliare questo Ok, facciamo questo Wow, questo è vero Ok, poi la lima Cosa hai potevi in there? You want to try to put orange? Okay. Yeah? Yeah, Go. Everything? Yes. I don't know. <laughs> <laughs> But we have to put two. I don't know because two. it's orange. Yeah. Two minutes 45. Oh this my god, we don't good. have that much to store And then you have to shake it in here. Ah, shake. Uh, She knows, she I don't know your there. shit. Look at that. No, I really don't know what to do. Again, Sweet. we don't have time okay, for that. Or okay. well, maybe we can put this. We need more salt. <laughs> Are you just saying stuff? Maybe we can yeah, put water. some seawater. <laughs> <laughs> <laughs> a bit of salt. <laughs> I don't know. I'm the worst guy to do this. <laughs> water? Where is water? Have like you thought of a name? One? Oh, a uh, name? Like um, um, a uh, really. really um, uh, a sour grease the sour, sour grease Because you never see grease people's hour Like yeah. this They always want yeah. so like yeah. that and then we got to wait yeah. good seller It's all up to Sour grease Sour grease 10 so Okay Bella okay. bellezza Bravissimi Bye guys you'll make a difference 3 Na 1 und Ela Good luck with the Yeah, last so non si sente così. Scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami, scusami,